Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Bulle e oggi ci troviamo in una location particolare, infatti oggi siamo in un'ambientazione CQB. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come detto nell'intro, parliamo di ambientazione CQB e tecniche e movimenti da utilizzare appunto in ambiente urbano. Che cos'è un ambiente cqb praticamente è un'ambientazione eh, artificiale quindi non ci troviamo in ambiente naturale come quello che è boschivo ma ci troviamo in un ambiente artificiale in questo caso è un'azienda per darvi qualche consiglio spiegarvi quali sono i movimenti che utilizziamo l'attrezzatura le protezioni insomma per darvi qualche indicazione un'infarinatura generale su cosa utilizziamo in ambiente urbano e quali sono le nostre tecniche di gioco ovviamente le protezioni che utilizziamo ambientazione CQB si differiscono leggermente da quelle ovviamente che utilizziamo in ambiente boschivo poiché utilizziamo specialmente il caschetto, il caschetto è fondamentale in ambiente urbano perché protegge la vostra testa da eventuali magari sporgenze, eh, travi o quant'altro che potrebbe ferirvi facilmente alla testa. Quindi i caschetti per noi è una, un must, è un obbligo in ambiente urbano. Ovviamente a protezione degli occhi, chiaramente per giocare a Softair è obbligatorio, sono i nostri occhiali. In questo caso sono occhiali a lente gialla, con una lente correttiva in questo caso dei miei occhiali, però è una lente gialla perché, come ho detto nello scorso video, la lente gialla mi garantisce, insomma mi dà la sensazione di più luminosità eh, all'interno dei locali comunque quando gioco. E a protezione della parte bassa del volto, quindi protezione della bocca, dei denti, utilizzo la, utilizziamo tutti perché è obbligatoria eh, nel nostro club la nostra mascherina eh, semifacciale. Questa è una mascherina mezza mezzarete, quindi una rete metallica davanti alla bocca a protezione dei denti e morbida sulle guance in modo tale che quando mi appoggio sul calcio della mia replica insomma, mi dà una sensazione, mi sento meglio quando vado in puntamento e non mi, non mi crea fastidio. Invece come setup che utilizziamo in, in queste situazioni, in queste partite urbane, in partite CQB, utilizziamo praticamente questo setup che vedete che indosso al momento, ovvero un plate carrier. L'ho fatto vedere già anche nel video riguardante l'attrezzatura i setup. Questo è il setup che utilizzo in ambiente urbano, è un plate carrier con sotto praticamente la mia seconda linea, la mia combat belt tutta attrezzata, con pistole e quant'altro però il setup possiamo dire differisce eh, leggermente da quello che utilizziamo eh, in ambito boschivo poiché le esigenze in ambiente urbano sono differenti differenti anche l'esigenza di utilizzare una um un'impostazione quindi gli accessori impostare la vostra replica in maniera differente per poterci per potersi approcciare meglio a queste partite infatti montiamo sulle nostre repliche eh, torce sistemi di puntamento laser eh, e quant'altro proprio perché in ambiente urbano sono molto utili quando si entra magari in stanze al buio o bisogna puntare rapidamente un un avversario che si trova a breve distanza a corta distanza quindi ecco Sistemi di mira rapida migliorano l'esperienza di gioco in ambiente urbano come potete vedere sul, sul nostro caschetto sul nostro elmetto è praticamente un elmetto fast ehm, dove sull'anteriore sull vedete montato in questo caso una, una replica del pvs14 visore notturno, questo è un digitale ehm, e una, come sistema di un headset sistema di comunicazione, qui vedete delle sordine con gli attacchi per l'elmetto fast e dietro un contrappeso è una tasca contrappeso per fare da contrappeso appunto al visore notturno per evitare che vi caschi sul davanti e ehm, sulla parte superiore dell'elmetto vedete questa luce di colorazione, colorazione, in colorazione rossa che serve praticamente l'accendo quando eh, mi colpiscono per segnalare vedete lampeggia per segnalare che sono stato colpito ed esco dal gioco allora ragazzi come detto prima oggi faremo vedere insomma qualche tecnica vi daremo qualche consiglio e per farvi vedere un attimino quali sono le nostre tecniche come ci comportiamo come giochiamo in ambiente urbano in ambiente cqb perciò oggi faremo vedere come gestiamo i corridoi come saliamo scendiamo le scale in maniera corretta come gestiamo l'ingresso nelle stanze la pulizia delle stanze eh, insomma vi faremo vedere un sacco di tecniche che abbiamo appreso durante gli anni che miglioreranno sicuramente la vostra esperienza di gioco in ambiente urbano allora ragazzi adesso vi facciamo vedere come entriamo in stanza quando magari vi trovate eh, da soli quindi un operatore singolo come entra in stanza e come gestisce appunto la pulizia del locale sostanzialmente in questo caso abbiamo il nostro operatore che ci farà vedere come si entra in stanza ve lo spiego e poi ve lo faccio vedere eh, fatto da lui quindi l'operatore avanzerà lungo il corridoio e giunge in prossimità appunto della della stanza come si effettua il controllo e l'ingresso in un locale con il classico movimento il taglio della torta l'operatore giunge Ok in prossimità della stanza il primo angolo a sua disposizione in questo caso la porta è aperta è una porta scorrevole quindi ha a disposizione eh, il primo angolo dove può verificare che eh, ha un muro quindi all'interno non c'è un pericolo quindi il prossimo passo è portarsi dall'altro lato come ci si porta dall'altro lato si comprime leggermente la vostra sg proprio perché se la, la tenessi estesa in puntamento magari sarei anche con la canna sarei subito facilmente visibile da chi mm, c'è all'interno quindi comprimo la mia sg e faccio il cosiddetto taglio della torta ovvero faccio un movimento semicircolare per portarmi dall'altro lato della porta e controllare quindi l'altro l'altro angolo della stanza bisogna lavorare molto con i piedi mi porto praticamente come potete vedere controllo sempre con un SG semi compressa ma pronto ad andare in puntamento mi porto quindi dall'altro lato per verificare che non vi sia nessuno ok quello che riesco a controllare non riesco a controllare l'intera stanza quindi sono costretto a entrare quindi è importante come si muovono i piedi non ci si incrocia mai i piedi e bisogna sempre vedete come vi ho spiegato per i movimenti e la camminata i piedi si avvicinano ma non si incrociano mai non si torna mai indietro una volta fatto il passo non, non faccio questo quando mi porto dall'altro lato della stanza per verificare nel caso Qualcuno mi sta sparando, con questa posizione sono molto reattivo, molto reattivo per spostarmi. Sono arrivato in prossimità della stanza, controllo che da questo lato a me è disponibile, non c'è nessuno e procedo a fare questo movimento. Questo movimento, vedete, i piedi si avvicinano ma non si incrociano mai, questo perché ho così quindi la possibilità e la reattività per potermi, spostare se per caso ho un contatto all'interno che mi sta sparando ci si porta in prossimità della porta si controlla l'angolo, taglio della torta, si arriva dall'altro lato una volta arrivati dall'altro lato, piccolo check alle spalle ok, e poi si è pronti ad entrare in stanza perfetto una volta controllata la stanza, Libero. che è tutto a posto perfetto, si può uscire sempre un piccolo check e poi si continua verso la prossima stanza Ok sì, adesso vi facciamo vedere come entriamo in stanza quando abbiamo a disposizione siamo in due quindi due operatori che entrano e procedono con la pulizia del locale Allora ragazzi vedete io non indosso la mascherina e negli occhiali perché chiaramente siamo senza pallini e, e siamo in totale sicurezza Ovviamente in gioco ho la mia mascherina e abbiamo gli occhiali adesso vi facciamo vedere come entriamo in stanza quando abbiamo a disposizione tre operatori stessa solfa sostanzialmente si avanza in questo caso siamo in tre ok perfetto vedete l'ultimo? non si vede però nel senso <ride> vedete l'ultimo controlla le retrovie e le spalle dei compagni per vedere che nessuno ci si accodi una volta che ci siamo portati in questa posizione è lo stesso gioco quindi stessa tecnica io controllo e a posto perfetto vedete il terzo operatore Quindi il terzo operatore a stretto spalla contro spalla d'accordo io ho sentito la sua presenza do l'ok ok al mio compagno entra perfetto e entro anche io libero libero vedete il terzo operatore questo qui quindi dal retro si è portato all'ingresso della stanza ma sull'uscio per controllare che nel corridoio nessuno insomma ci si accodi e venga a darci fastidio una volta che noi abbiamo constatato che la stanza è libera il secondo operatore appoggia la mano sulla spalla ok del primo uomo a mia volta ho la mano dell'ultimo uomo che mi dice ultimo uomo ultimo uomo perfetto due pacche e siamo pronti a uscire sempre un check quando si esce dalla stanza e siamo pronti verso il prossimo locale si avanza ok lungo il corridoio controllare che tutto sia ok mi porto in prossimità della stanza il mio angolo è appunto a posto quindi il secondo operatore vedete è arrivato dall'altro lato della porta il terzo mi ha toccato le spalle con la sua spalla con la sua schiena quindi so che c'è che mi sta controllando le spalle cenno all'operatore che è pronto a entrare comprimo la mia sg pulito libero una volta che è a posto io appoggio la mia mano sul ultimo. primo operatore il terzo ha appoggiato sulla mia spalla la sua mano e ha detto ultimo uomo e allora doppio colpo check e l'operatore può partire piccolo check e anch'io esco e si esce verso il prossimo locale ragazzi adesso vi faccio vedere la gestione dei corridoi quando magari siamo in coppia quindi con la tecnica del body contact e vi faccio vi spiego un attimino il point man e il wingman chi sono e cosa fanno allora sostanzialmente il point man è la persona che starà eh, davanti al proprio compagno con la tecnica del body contact praticamente noi siamo ravvicinati ok ci tocchiamo magari con la spalla col corpo ve lo faccio vedere così ve lo spiego meglio allora Iceman e Point Man, io che sono il wingman ovvero l'ala ovviamente noi quando avanziamo ci tocchiamo adesso vi spiego il perché camminiamo prova ad avanzare col body contact siamo vicini vedete io sono il wingman colui che si apre a destra o a sinistra del point man. in questo caso abbiamo siamo in prossimità di una stanza sulla sinistra quindi se io adesso sono aperto sulla destra mi aprirò sulla sinistra avanziamo si avanza vedete il body contact arriviamo in prossimità della stanza mi allargo alla sua sinistra perché c'è la stanza sopraggiunti a una linea di 45 gradi questo perché perché comunque io ho visivamente la zona pulita della stanza magari anche la porta è chiusa comunque se volessi controllare un angolo in questo caso da che eravamo entrambi in mira vedete sempre compressi sempre attaccati col body contact il pointman comprime la propria SG io comprimo la mia si avanza quando io estendo lui estende ok? e si procede sempre attaccati perché attaccati? mettiamo il caso che si sta avanzando c'è un contatto vedete? col body contact mi salvaguardia lui magari che avanti a me se ne accorge prima siamo attaccati vedete? mi sposta 3, 2, 1, si avanza, ok, si arriva, mi apro sulla destra, si comprime l'SG, si controlla e si avanza. Nel caso ci fosse un contatto sulla sinistra, utilizzando la tecnica appunto del contatto del corpo, è in grado di salvaguardarmi, magari è sfortunato e cade solo lui, però comunque con questa tecnica non sono caduto anch'io nelle grinfie del tango che potrebbe esserci all'interno della stanza. Ok, adesso vi facciamo vedere con delle tempistiche reali di gioco come ci muoviamo quando siamo in coppia nei corridoi con la tecnica del body contact. Nel caso di un contatto, stavo buttandoci il quadro, Pino. Ah. La teniamo come Backstage Ok ragazzi adesso vi facciamo vedere la gestione delle scale Quindi come salire e scendere dalle scale correttamente Inoltre vi ricordo che il caposquadra Tendenzialmente non va mai per primo Sia nelle stanze che sia a Diciamo a testa della squadra che sale o scende le scale Vi lo spiego in maniera breve Ho il check Io do il check al mio compagno che parte e si sale le scale. Guardate il primo uomo, cosa fa? Controlla la parte superiore delle scale. Sono scale in ferro, si vede attraverso, controlla la parte superiore. Quando arrivo qua, che l'angolo è pulito, anch'io mi giro, sempre appoggiata alla parete. Perché alla parete? Perché se per caso perdo l'equilibrio, mi appoggio. Vedete il terzo uomo? Ha controllato le retrovie, e adesso si accinge anche lui a salire. E controlla, ok? quando ci siamo tutti do l'ok ok al primo uomo che sale perfetto perfetto Faccio vedere come si muovono i piedi, tacco punta, tacco punta, baby one! Un po in ombra, però ok ragazzi, adesso vi spiego come gestiamo gli angoli. Quindi in questo caso ho una parete che mi fornisce copertura e questo spazio che è libero perché l'ho controllato. Se svoltassi l'angolo in maniera superficiale, sarei un bersaglio facile. Ho controllato la zona di qua, mi sono portato in prossimità dell'angolo. Vedete? Non so se si nota, comunque c'è l'ombra del sole ok che crea un'ombra immaginate una linea 45 ok che è praticamente la linea dove oltre la quale io sono visibile d'accordo? quindi sono rimango accostato al muro coi piedi all'interno di questa linea 45 e ho compresso, comprimo la mia SG al corpo questo perché come vi ho detto prima se la tengo estesa la mia SG è visibile e quindi mi ritrovo un tango pronto che mi sta mirando quindi comprimo la mia SG ho controllato che tutto sia a posto comprimo la mia SG quando svolto l'angolo, ok, fondamentale è il movimento dei piedi. Porto un piede, ok, che fa da perno. Quando io svolto, d'accordo? Sono già in puntamento, ve lo rifaccio rivedere. Piede, ok, E ho svoltato l'angolo, d'accordo? Quindi il movimento è questo. Il piede fa da perno e ho svoltato l'angolo. Poi posso anche inchinarmi dare l'ok ok alla mia squadra e avanzare quindi arrivo nella linea 45 comprimo la MSG, porto il piede perno e ho svoltato l'angolo sono pronto nel caso poi posso anche inginocchiarmi dare l'ok ok alla mia squadra e avanzare ok ragazzi adesso vi facciamo vedere la gestione e l'ingresso in stanza quando c'è una porta chiusa sono il primo della fila e avanzo ok dietro ho i miei due compagni mi porto in posizione d'accordo segno che mi può aprire la porta, apre la porta e controllo, ovviamente controlla anche lui, è in una posizione un po' di basso profilo, quindi io controllo l'angolo di là, lui controlla centralmente, è tutto ok, tutto a posto, io sono il primo che entra in stanza, il secondo mi segue, ok? Libero, libero, vedete cosa ha fatto il terzo uomo? Da che? Ci forniva copertura da una posizione di basso profilo, si è girato per controllare che nessuno ci si accodava per darci fastidio. Una volta che la stanza abbiamo constatato che è libera, siamo pronti per uscire. Quindi, libero, libero. Ultimo. Perfetto, do l'ok okay e si può uscire. Check e si esce. Perfetto. Adesso ve lo facciamo rivedere ehm, a velocità reale, come ci comportiamo in gioco. E anche questo video è giunto al termine. Io vi ricordo che se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, seguiteci sui nostri social e fateci sapere nei commenti se anche voi utilizzate queste tecniche o che cosa ne pensate. Per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!